Ok, possiamo partire. Il PC è protetto. No, ok, si sta ufficialmente buggando tutto come al solito Allora, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video Io sono Bruno Magno che vi parla E oggi andiamo a vedere le bellissime novità di Chrome Di Google Chrome Se non sapete cos'è Google Chrome, è eh, nulla Cosa è, un, è il browser di ricerca che noi diciamo sempre il booster di ricerca della Google E E nulla Quindi andiamo a vedere oddio uh, obs è... aspetta è successo oddio obs è crashato come obs è crashato ma che crash come è obs non crashato? no, no no, no. ah si sì, è crashato mi <ride> è crashato obs pronto era crashato BS nice benissimo si sta esplodendo allora come ho detto oggi proviamo ad andare a vedere le novità di Google promo che si sono aggiornati all'ultimo momento che allora no non erano queste allora ecco no, non era neanche questi ok ecco qua allora, novità di Google Chrome, come è stato aggiornato, vi consiglio di aggiornare sempre Google Chrome, e le vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale YouTube, Studio Delenegorio, e ci fate un grande piacere perché se tutti si iscrivessero potremmo arrivare anche a uh, cifre altissime, a 300.000 uh, iscritti, se, iscri se tutti quelli che guardano tutti i video si iscrivono. Ma purtroppo queste cifre non è possibile, visto cioè che voi non volete scrivere per questo motivo. Quindi iscrivetevi al mio canale YouTube, a studiori, grazie, lo fate. E per a vedere l'unità di Chrome. Allora. Oddio, sì, Allora. Um, se sì, durante la ricerca di minimine, se premi casso adesso. Ehm.. Um, Può, può aiutarvi Google Lens a cercare un'altra immagine simile Per farvi l'esempio andiamo qui Si è crashato pure Google Chrome Andiamo a cercare immagini di gattini Gatto Andiamo a cercare immagini di gatti Cosa molto comune Prendiamo un'immagine di un gatto E, e se noi apriamo il tasto destro fare cerchio immagini di Google Lens e si aprirà una finestra dove eh, ci mostrerà altre immagini simili di quel gatto adesso mi è crashato Beh, ehm, poi um, non era questo ok poi si può mettere la modalità presentazione per vedere pdf in schermo grande in, in, in, in, in, in, parte della chiusura accidentale delle ricerche, basta andare in impostazioni, 3 puntini, impostazioni per ehm, andare su, eh, per impostare chi è all'avvio continua dalla pagina in cui avete rotto, cosa molto utile. Adesso poi un'altra novità è ehm, riprendi il percorso, basta che rifai una ricerca, cioè riprendi la tua ricerca precedentemente e scopri cosa puoi fare Se per esempio io cerco viaggi chrome, e quello vede che io pure ieri ho cercato viaggi e, e mi da ah, riprendi il percorso che ho fatto ieri cioè mi riapre il sito per esempio booking che ho fatto ieri um, fai un test rapido delle impostazioni in chrome questo sarà molto buono e poi potenzia il tuo bowser con le estensioni, io ce ne ho tantissime, a cui vi consiglio a tutti di aggiungere se per vedere le estensioni basta andare in, cioè basta andare sul bowser delle estensioni. Dico, me è un traduttore che mi traduce le pagine, eh, Dino, ma raramente lo faccio, vediamo se si è l'antivirus, che mi dice che 10 milioni di pagine sono state analizzate. E effetti di meat per far casino e questa è Test oh, per vedere quanto lagga 8 di ping madonna insomma è arrivato ad 8 di ping ma perché non me lo fa perché non mi fa vedere allora aspetta okay. Se facciamo così forse gli fa vedere meglio e 8 di ping mai arrivato così le eh, cose così tanto 40 in e poi il meglio però ce ne sono tantissime infinite, infinite opzioni per, eh. e poi ci sta la ricerca google cioè se io vado in, eh, in alto trova se sono in un pdf è molto utile devo trovare una parola se metto trova e poi anche contro più f me può trovare e, altra unità per condividere molto facilmente il link questa può essere utile soprattutto a, oh, io, a noi influencer um, okay. per condividere facilmente il link con altre persone eh, con altre persone o anche con te basta andare in uh, in alto a sinistra trovi la barra condivisione e scegliere su quale dispositivo vuoi condividere. È molto molto facile e bel aggiornamento. E poi quando apri Chrome puoi personalizzare i profili. Se hai chiuso per sbaglio una pagina puoi andare in... Uh, puoi andare nella, um, adesso sono lo spazio della script di, di Chrome... Eh, premere riapri una scheda chiusa che adesso a me non ci sta e non capisco perché quindi ragazzi se vi è piaciuto questo video con tutti gli aggiornamenti di eh, Google Chrome iscrivetevi al mio canale YouTube Studio Gregorio e ragazzi Like why the hell